Pace e bene cari fratelli e sorelle, ben trovati! Questa ventunesima domenica si conclude il discorso eucaristico di Gesù. Abbiamo meditato domenica scorsa su parole altissime, e profonde, chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna, dimora in me e io in lui. Davanti alla bellezza e all'altezza di queste parole, i discepoli stessi mormorano e dicono ma questa parola è dura, chi può ascoltarla? Cioè, queste parole sono quasi assurde, incomprensibili, chi può capirle, chi può comprenderle? Qual è il problema? Vedete, Dio si è fatto uomo in Cristo non di certo per insegnarci a cucinare la pasta al pesto o per dirci di fare un'elemosina ogni tanto, a quello ci si è arrivati con un po' di buonsenso, con la cultura e la sensibilità umana. Dio si è fatto uomo per rivelarci se stesso, per salvarci e renderci partecipi della sua vita affinché accogliendolo possiamo vivere sulla terra secondo il cielo, cioè imparare l'arte di amare essere resi capaci di amare e vivere uniti a lui, ora e per sempre, qualcosa di altissimo. Quindi quello che ci è venuto a dire, e rivelare Gesù, supera le nostre semplici capacità speculative. Questo non significa che l'intelligenza la mettiamo nel cassetto, ma spinge al massimo la nostra intelligenza ma poi chiede il tuffo nella fede. D'altronde, parole tipo, chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna, capite bene che, primo, non se le poteva inventare nessuno, secondo, vanno accolte nello spirito, lasciandosi condurre dallo spirito santo, aderendo con fede a queste parole di Gesù, perché umanamente parlando sono oltre, non possono essere capite secondo la carne uno che ti dice se mangi la mia carne hai la vita eterna, tu o lo prendi per impazzito o dici mi sta prendendo in giro, oppure nel caso di Gesù ha l'autorità di poterle dire perché lui che è Dio le compie. Abbiamo qui un invito grande a uscire dagli steccati dell'umano buonsenso e tuffarci nello straordinario di Dio, ma qual è il problema? Molti all'udire queste parole abbandonarono Gesù, smisero di seguirlo, smisero di andargli dietro. Meglio vivere nelle proprie zone comfort, secondo quanto umanamente ed egoisticamente elaborabile, meglio vivere secondo le proprie categorie. Mi vengono in mente delle persone che partecipano anche a delle catechesi e degli incontri, ma non si aprono fino in fondo alla radicale bellezza del Vangelo, filtrano, soppesano le parole di Gesù in base alle proprie categorie, prendendo quel che gli fa comodo. In fondo è ridurre la fede e anche la parola di Dio ad una sorta di bonsai, un alberello che ognuno pota secondo le proprie esigenze. Ad esempio, Gesù mi parla di dare a Cesare quel che è di Cesare? Vabbè, questo si può fare. Eh, Gesù mi chiama a vivere la fedeltà, l'affettività, la castità? No, vabbè, questo no, questo lasciamo perdere. Gesù mi dice di prendermi cura dell'affamato? Beh sì, questo si può fare ogni tanto, un'elemosina, un pacco di pasta si può dare. Gesù mi parla dell'eucaristia, del suo corpo, del bisogno che ho di nutrirmi di lui? No vabbè, questo non... ogni tanto, casomai. Per noi consacrati Gesù parla della povertà in spirito? Sì, beh, l'umiltà, quella è essenziale per carità, vero? Ci parla anche della povertà, beati voi poveri! No, vabbè, adesso proprio la povertà radicale, no, che vuoi, il conticino personale, 20 macchine nel convento, una testa, quelle ci vogliono, bisogna essere al passo con i tempi. Ecco, l'arte di potare di adeguare il Vangelo a sé. E il rischio, lo corriamo anche noi consacrati e sacerdoti, adattare la parola e la predicazione in base alla propria vita, cioè se io una cosa riesco a farla l'annuncio, se no la modello secondo i miei standard. Molti abbandonarono Gesù, non ebbero il coraggio di seguirlo, di aprirsi al di più. A me colpisce tantissimo la risposta di Gesù, Gesù non si preoccupa di questo andarsene e rincara la dose. Ai suoi discepoli dice volete andarvene anche voi? Bellissima questa libertà interiore del Signore che non vuole burattini, non gli interessa la massa, non gli interessa la quantità ma la qualità nella risposta. Noi tante volte corriamo un altro pericolo invece a qualsiasi livello, qualsiasi sia il nostro ruolo nella Chiesa, incarico, stato di vita, quello di voler con piacere e quindi cerchiamo di capire ciò che all'altro fa piacere sentirsi dire così da non perdere il gradimento e cercare di essere graditi a tutti ma alla fine finisci per essere sgradito a tutti perché prima o poi ci si rende conto che la consistenza della persona è pari allo stracchino. Gesù dice volete andarvene anche voi? Taglia come il ferro va fino in fondo ci chiede radicalità, una parola meravigliosa alla quale nella nostra comunità anche teniamo tanto che abbiamo un po' perso di vista chi l'ha scambiata per il fondamentalismo, chi l'ha scambiata per intransigenza, Qualcuno pensa che la radicalità sia roba solo da consacrati, chi la scambia per roba vetusta da Medioevo. Invece la radicalità vuol dire andare alla radice, vuol dire vivere le cose sul serio. Il Vangelo va preso sul serio, Gesù va preso sul serio, ci vuole caldi, non tiepidi. Meglio freddi, almeno uno ha scelto di andare fuori strada e magari prima o poi il Signore lo incontra davvero. Ma se sei tiepido e per di più convinto di camminare, lì è un dramma. Allora queste parole ci invitano a riscoprire, a ravvivare la nostra adesione a Lui, un'adesione che va continuamente ravvivata. Sant'Alfonso ricordava di alimentare ogni giorno il desiderio di essere santi, ogni giorno cercare Cristo, voler vivere secondo il Vangelo, amare in un modo profondo e bello il Signore e chi abbiamo accanto. Dietro queste parole di Gesù abbiamo un invito. Un invito a deciderci serio profondo che potremmo tradurre in una domanda chi vogliamo servire? Chi voglio seguire? La prima lettura di questa domenica ci parla del popolo di Israele entrato nel cuore della terra promessa a Sicem. La guida Giosuè pone davanti ad una scelta, decidete oggi chi volete servire. Questo verbo ricorre 14 volte nella pericope e nel linguaggio semitico il verbo servire non ha l'accezione negativa servile che ha nel nostro linguaggio, ma soprattutto nel rapporto con Dio indica l'adesione libera, gioiosa al Signore, tant'è che la parola servo è attribuita ai grandi personaggi biblici. Mosè, servo del Signore, il servo di Yahweh in Isaia, Maria, serva del Signore. Dunque, decidete oggi chi volete servire. Il Dio vivo è vero? O gli idoli muti. Chi voglio servire nella mia vita? Voglio servire la carriera? Voglio servire la ricerca del mio ego, del mio tornaconto, la ricerca della ricchezza? Voglio servire questo mondo? O voglio servire il Signore? San Francesco d'Assisi, dopo aver iniziato ad avere i primi contatti col Vangelo, dopo aver vissuto anche la prigionia nella guerra tra Assisi e Spoleto, ad un certo punto fece un sogno. Sognò un palazzo pieno d'armi, bellissimo, una sposa meravigliosa e una voce che gli assicurava che tutto ciò sarebbe stato per lui e per i suoi cavalieri. Francesco interpretò il sogno alla lettera e partì per diventare cavaliere e affrontare la crociata. Il signore vide la sincerità di Francesco e lo interpellò nuovamente in sogno e gli disse Francesco chi è meglio servire, il servo o il padrone? Il padrone ovviamente e perché abbandoni il padrone per servire il servo? Francesco, destatosi, lascia le sue armi e torna indietro. Capirà che quel sogno andava interpretato, secondo la scrittura, con una chiave spirituale. Le armi rappresentavano le armi spirituali di cui parla San Paolo. Scudo della fede, elmo della salvezza, spada della parola. La sposa bellissima, madonna povertà, che Francesco sposerà appieno. Dunque Francesco fa la sua scelta, servire il padrone. È una scelta che rinnoverà ogni santo giorno imparando a dire sì al Vangelo e i suoi no al peccato. Questo vale per ciascuno di noi. Ogni giorno abbiamo bisogno di ravvivare, rinnovare il nostro sì al Signore. Come ha fatto Pietro che alla provocazione di Gesù volete andarvene anche voi ha risposto dicendo signore ma da chi andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il santo di Dio. Pietro rinnova il suo sì e noi con lui. È vero, Pietro passerà dal rinnegamento, dal tradimento di Gesù. Farà esperienza della sua fragilità, della sua debolezza, ma si lascerà rialzare e completerà il suo percorso fino a raggiungere la santità piena. Chiediamo al Signore che ci aiuti a fare altrettanto anche noi avremo a che fare con le nostre altrui fragilità. Cadremo, ma se ci lasceremo rialzare e ripartiremo sempre di nuovo da Gesù, mossi dallo Spirito Santo, potremo compiere la missione che ci ha affidato e giungere a contemplarlo in cielo, dove faremo festa con tutti gli angeli e i santi. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti!